La città di Padova, la quale in materia di luoghi pii non è stata né è inferiore ad alcuna città del mondo. Con questa frase, tratta dal volume della Felicità di Padova del 1623, l'autore Angelo Portenari testimonia la ricchezza di luoghi di culto che caratterizza la città sin dai tempi remoti. Volendo rintracciare la più antica testimonianza esistente della diffusione del cristianesimo a Padova, occorre venire qui, nella Basilica di Santa Giustina, dove sono conservate le spoglie di San Luca Evangelista e scoprirne il nucleo originario, il sacello di San Prosdocimo. Il sacello aveva funzione di Tempio Votivo, una sorta di cappella funeraria per la Santa, ed è l'unica porzione della basilica bizantina ad essere sopravvissuta al devastante terremoto che colpì Padova nel 1117. Nel VI secolo il sacello non appariva come lo vediamo attualmente. Lo sappiamo perché lo descrisse, con dovizia di particolari, il poeta Venanzio Fortunato nella vita a Sancti Martini. Il Patrizio Piglione non aveva badato a spese per decolare questo posto sacro con preziosi pavimenti musivi, rivestimenti in marmo, finestre di alabastro. Oggi alle pareti ci sono affreschi cinquecenteschi della stessa epoca dell'altare dedicato a San Prosdocimo. Originali sono invece l'immagine in marmo greco di San Prosdocimo, posta sopra l'altare, che rappresenta il santo nell'eterna giovinezza del paradiso, simboleggiata dai due palmizi laterali e, a sinistra, davanti all'altare principale, la preziosa pergola o iconostasi, l'unica del VI secolo che ci sia pervenuta integra. Da alcuni documenti sappiamo che nel 1117, all'epoca del terribile terremoto che la sconvolse, Padova contava 23 chiese. Alla fine del XII secolo il numero degli edifici religiosi si aggirava attorno alla cinquantina, mentre all'epoca del dominio della Serenissima erano raddoppiati, arrivando a superare il centinaio. Con la costruzione delle nuove mura veneziane fu creato il guasto, che consisteva in una spianata attorno alla città che conseguentemente portò pure alla demolizione di molte chiese. Altre furono soppresse in epoca napoleonica, altre ancora successivamente. Lo storico Giuseppe Toffanin, che ne ha fatto un censimento, sostiene che Padova, nel corso della sua storia, abbia perso addirittura 100 edifici religiosi. Oggi Padova conta oltre 120 chiese cattoliche, alcune delle quali famose in tutto il mondo, come Sant'Antonio, la cattedrale con l'annesso battistero che conserva i capolavori di Giusto de Menavuoi, la chiesa degli eremitani e la stessa Santa Giustina. Altre meno note, anche ai padovani stessi, e sono proprio queste ultime sulle quali è rivolta la nostra rassegna. Tra le loro mura si celano infatti tesori storico-culturali di grande valore e bellezza e le loro storie, spesso collegate, conducono alla scoperta di una padova dimenticata. Sorta in un luogo già sacro nei culti pagani, la chiesa di Santa Sofia è considerata una delle più antiche di Padova. La costruzione attuale risale al 1170. Architettura affascinante dominata tanto all'esterno quanto all'interno dall'insolito e monumentale emiciclo che conclude a oriente l'edificio e che trova riferimenti nell'architettura veneziana. È una chiesa austera. La facciata romanica tripartita rivela la suddivisione interna a tre navate separate da pilastri e colonne bizantine che poiché diverse l'una dall'altra formano una sequenza molto bizzarra e interessante. Caratterizzate per l'assoluta essenzialità dell'arredo, le tre navate sono ricoperte da volte a crociera, sui cui vertici spiccano stemmi di personaggi importanti della città. I resti della decorazione murale più antica, risalente al XIII secolo, appaiono oggi deteriorati. Dalle analisi delle strutture pare comunque che non sia mai stato previsto un ciclo organico di affreschi. Nella lunetta dell'abside risalta un affresco del XIV secolo, attribuito a scuola giottesca, che raffigura la Madonna col bambino e due sante non ben identificate. un'opera d'arte di gran pregio è la pietà quattrocentesca dello scultore austriaco Egidio da Wiener Neustadt. La scultura è un Vesperbild, letteralmente immagine della sera, ossia una di quelle sacre raffigurazioni di origine nordico alpina accanto alle quali le famiglie si radunavano per recitare le preghiere della sera. All'ingresso della chiesa vi è il Fonte Battesimale, qui trasportato dalla vicina chiesa di Santa Caterina, dove fu battezzato il secondo figlio di Galileo Galilei. Scavi effettuati negli anni 50 del secolo scorso hanno rivelato, nella zona sottostante il presbiterio, le fondazioni e le murature identificabili con una cripta o con una precedente chiesa. Varie ipotesi sono state formulate sulla complessa interpretazione di questa struttura, su cui sarebbe troppo lungo addentrarci. Ci limitiamo a riportare quella secondo cui quest'area apparterrebbe ad un primitivo progetto architettonico, mai portato a termine, che prevedeva di realizzare una chiesa simile, sia pure in scala minore, alla Basilica di San Marco a Venezia. In uno dei luoghi più suggestivi di padova medievale sorge la chiesa di san nicolò parimenti a quella di santa sofia questa chiesa è sicuramente da annoverare fra le più antiche della città essa si affaccia su uno spazio utilizzato come area cimiteriale sino all'epoca napoleonica sulla facciata decorata da archetti gotici si aprono un rosone e un portale in stile lombardesco quest'ultimo preceduto da un avancorpo e fiancheggiato dal campanile romanico fu costruito alla fine del XV secolo l'interno della chiesa è caratterizzato da una certa simmetria accentuata dalla quarta navata che si apre verso meridione arcate di varie dimensioni e ampiezze rendono attraente l'ambiente il soffitto voltato risale al XIV secolo sul retro del fonte battesimale cinquecentesco è collocato l'altare in marmo rosso veronese dedicato a giordano e marco forzatè sovrastato da un pregevole trittico rinascimentale dove sono raffigurati i santi leonardo e giacomo con al centro la Vergine e il Bambino, opera di un artista della scuola padovana legato al Bellini. Tra i molti capolavori custoditi nella chiesa di San Nicolò, ammirevole è la tela di Gian Domenico Tiepolo del 1777, raffigurante la Sacra Famiglia con le sante Francesca Romana ed Eurosia. Su alcune pareti appaiono tracce di affreschi tracenteschi, ma l'insieme dei reperti e ripetuti scavi archeologici hanno confermato che la costruzione di questa bella chiesa ha origine ben anteriore al 1088, anno in cui il Vescovo di Padova Milone donò la chiesa alle monache di San Pietro. Del monastero di San Pietro, vittima delle soppressioni napoleoniche, Resta oggi solo la chiesa, che si trova nella giurisdizione della cattedrale. La costruzione, che passa quasi inosservata, risale al Trecento, con fasi di restauri e rinnovamenti effettuati nei due secoli successivi. Tra le molte opere d'arte qui custodite, meritevoli sono un'edicola con una pietà quattrocentesca in terracotta, e un trittico in pietra del 1424 di Marco e Andrea da Firenze, che raffigura San Pietro tra San Paolo e San Benedetto. In questa chiesa riposa la Beata Eustochio, la cui storia è sconosciuta a molti padovani. La Beata Eustochio fu una religiosa padovana, esempio di grande forza, determinazione e soprattutto fede, che alla fine della sua vita riuscì a sconfiggere il diavolo che si era impossessato del suo corpo fin dalla tenera età e per questo beatificata è considerata oggi la protettrice di chi soffre di tribolazioni spirituali, posseduti e indemoniati, un punto di riferimento per i sacerdoti esorcisti di tutto il mondo. Secondo la tradizione, Eustochio, al secolo Lucrezia Bellini, era figlia illegittima di una monaca del monastero di San Prosdocimo, ora scomparso, che era collocato sulla stessa sponda del fiume, dove sorgeva quello di San Benedetto, che, vittima dei decreti napoleonici, fu soppresso e trasformato in caserma di artiglieria, la Prandina, nelle cui vicinanze rimane ora la chiesa di San Benedetto Vecchio. Secondo gli antichi annali della città, questa fu fondata nel 1195 come chiesa di un monastero di Benedettini Albi, ma rimase per secoli la chiesa del monastero femminile di San Benedetto Vecchio. L'edificio riserva una particolarità poco nota. La facciata originaria duecentesca era rivolta a Occidente e tuttora esistente. Non è visibile dalla via pubblica, poiché si affaccia verso un'area militare, dove un tempo era situato il monastero che ebbe vita florida nel 300 quando ne fu badessa Anna Buzzaccarini cognata di Francesco da Carrara il Vecchio in quell'epoca la chiesa fu riccamente decorata con affreschi di giusto de menabuoi purtroppo perduti come quelli della chiesa degli eremitani nel bombardamento del 1944 sull'attuale facciata settecentesca spiccano al centro le statue di San Benedetto, fondatore dell'Ordine dei Benedettini, e del Beato Giordano, fondatore di questo monastero. All'ingresso in chiesa colpisce la vastità dell'edificio con la sua impronta romanico-gotica, che la ricostruzione dopo il bombardamento subito nel corso della Seconda Guerra Mondiale ha voluto ripristinare in tutta la sua originalità di forme. Queste risaltano per lo slancio verticale delle navate sottolineato dalle snelle lesene che salgono dal pavimento fino al tetto, per le pareti in mattone a vista, per i grossi pilastri che sorreggono arcate a tripice ghiera e per gli archetti pensili a coronamento delle pareti dove spiccano le croci dello stemma di Padova. Sulla destra del presbiterio, vi è l'artistica e fastosa balconata in marmo che incornicia la grata, attraverso la quale un tempo, dalla cappella limitrofa, le monache dell'attiguo monastero assistevano alle sante funzioni e ricevevano l'Eucaristia. Oltre alle sue origini molto remote, questa chiesa riveste un'importanza storico-religiosa rilevante poiché conserva il corpo del suo fondatore, il beato Giordano Forzatè, autorevole figura di religioso, riformatore della vita monastica e strenuo difensore della libertà e della pace di Padova, libero comune. La pala posta sopra l'altare a lui dedicato, descrive il Beato Giordano che traccia con un bastone la pianta del monastero. Secondo la tradizione, il bastone di corniolo che il Beato utilizzò per delimitare l'area per la fondazione della chiesa, fu poi piantato nel cortile delle Monache, dove germogliò e diventò una pianta dotata di poteri taumaturgici. Nel 1810, alla soppressione del monastero, il corniolo fu trapiantato nel giardino capodilista in corso Umberto I, dove ancora oggi vegeta vigoroso. Una forza forzatè era la madre di Francesco il Vecchio da Carrara, signore di Padova. Egli sposò Fina Buzzaccarini, sorella di Anna che fu, come già accennato, badessa del monastero di San Benedetto. Sulle rovine della casa di Nicolò da Carrara fatta demolire dal comune per castigare il cittadino ribelle che aveva tentato di consegnare Padova agli scaligeri, Fina fece erigere nel 1372 una chiesa con annesso convento. L'edificio, consacrato nel 1390, nel 1393 fu affidato ai padri serviti. La chiesa di Santa Maria dei Servi ha quindi un impianto trecentesco con diversi interventi architettonici e decorativi dei secoli successivi. Nel XVI secolo la chiesa fu oggetto di opere di abbellimento, tra cui il porticato costruito utilizzando colonne marmore provenienti dalla demolizione della cappella trecentesca dell'Arca del Santo nella Basilica di Sant'Antonio in fase di ricostruzione. L'interno contiene numerose opere d'arte, fra le quali si impone il monumentale altare barocco di Giovanni Bonazza, su cui è posta un'opera di fine 300 di Rinaldino di Francia, che raffigura una Madonna con bambino, tanto venerata dalla popolazione di Padova. Di notevole pregio è l'affresco mantegnesco, contenuto in una cornice lombardesca che raffigura Cristo Passo, con la corona di spine, posto tra la Vergine e San Giovanni. Il vero gioiello conservato in questa chiesa è il crocifisso, attribuito a Donatello, ritenuto miracoloso perché un tempo avrebbe trasudato sangue. L'opera rappresenta il tema dell'umana sofferenza, in cui lo stato di massima contrazione muscolare non ha ancora ceduto all'inerzia della morte. La Chiesa di San Canziano, legata a quella dei Servi in seguito alle soppressioni napoleoniche, e alla conseguente riorganizzazione delle parrocchie cittadine, rimane arretrata rispetto alla via e non si può certo dire che la posizione ne esalti il prospetto. Ripartita da semicolonne Corinzi e su alto basamento, risaltano due nicchie con statue di Antonio Bonazza che rappresentano la purezza e l'umiltà. Tra i numerosi allievi di Giovanni Bonazza si pone anche Pietro Danieletti, autore dei quattro evangelisti posti sopra l'attico. L'affresco gravemente danneggiato dal tempo è opera di Lodovico Vernansal e rappresenta la Vergine Immacolata con i Santi titolari. Rilevanti opere adornano questa piccola chiesa. Nella pala posta sopra l'altare maggiore di Alessandro Varotari, detto il padovanino, Oltre alla Vergine che porge a San Canziano i rami di palma, si riconoscono in basso le figure di San Girolamo e San Michele Arcangelo, che armato di spada, sta per colpire Satana. Sopra la porta della sacrestia si trova una grande tela di Pietro Damini, il miracolo del cuore dell'Avaro. Per convincere i fedeli della gravità del peccato di avarizia, al funerale di un avaro, Sant'Antonio compie un miracolo dimostrativo. Aperto il torace del defunto, lo si trova privo del cuore, che viene poi rinvenuto nel forziere del tesoro. Il culto di Santa Rita, introdotto in questa chiesa all'inizio del Novecento, è evocato dall'altare ad essa dedicato, opera della pittrice Cecilia Pivato Caniato. Sotto la pala vi è un Cristo morto, di Andrea Briosco, detto il Riccio, formatosi nella bottega di Bartolomeo Bellano, che a sua volta era stato allievo di Donatello. Nella chiesa di San Francesco Grande, il monumento al medico Rocca Bonella porta la firma di entrambi, Bellano, ebriosco. Quest'opera, che raffigura il medico e filosofo in cattedra fra due giovani, identifica questa chiesa con lo sviluppo della medicina nella città. Fu proprio qui che alla fine del Medioevo sorse il primo vero ospedale urbano di Padova. La nascita del complesso è dovuta all'iniziativa di Baldo Bonafari da Piombino e dalla sua consorte Sibilia Decetto che nel 1414, in un'area di loro proprietà, finanziarono la costruzione di un ospedale, una chiesa e un convento dedicati al Santo di Assisi. Con la morte del Bonafari, le opere continuarono sotto il controllo di Sibilia, la quale, nel 1421, nominava eredi universali i Pauperes Christi, che assieme a sei fedeli esecutori testamentali portarono a termine i lavori in corso. Il governo del complesso ospedaliero fu affidato al collegio dei giuristi di Padova. La chiesa è quindi parte di un grandioso complesso che includeva il convento è quello che fu l'antico ospedale di San Francesco Grande. A collegamento fra le varie strutture sta un lungo portico parallelo alla via, composto da arcate con decorazioni in cotto e con storie di San Francesco, opera dello squarcione, purtroppo quasi completamente deteriorate. L'interno della chiesa è ampio e luminoso, ritmato dalle volte a crociera decorate da fasce geometriche a fresco. Le quattro colonne medievali in marmo rosso che sostengono le arcate a tutto sesto provengono da Piazza dei Signori poiché furono donate nel 1502 dall'amministrazione cittadina. In controfacciata è posta l'Ascensione opera cinquecentesca di Paolo Veronese. La cui parte inferiore del dipinto è un'integrazione di Pietro Damini, effettuata nel 1625, allo scopo di tamponare un frammento trafugato, ora esposto a Praga, la cui copia è conservata in un angolo della chiesa, che verosimilmente doveva apparire così nella pala originale. Fra le molte cappelle ci sembra opportuno soffermarci su quella dedicata a Santa Maria della Carità, completamente affrescata da Girolamo Tessari. È forse l'apice del lavoro dell'artista che riprese alcune figure ed incisioni di Albrecht Dürer, che furono compiute nel 1523 su Commissione della Confraternita della Carità. Questo sentimento di carità riporta alle origini lo scopo della nascita di questa chiesa annessa all'ospedale, che sostituì i numerosi piccoli ospizi e hospitales, che ospitavano e accoglievano più che curare i malati. L'edificio principale dell'ospedale, fondato da Sibiglia Decetto è ora sede del MUSME, l'innovativo museo di storia della medicina di Padova. Qui è possibile percorrere un viaggio nella storia della scuola medica padovana attraverso video, modelli, attività multimediali, reperti e strumentazioni mediche di varie epoche. Tutto ben curato e affascinante. Molti sono i reperti conservati in questo museo. Si va dal cranio del medico e filosofo Santorio alla lastra di rame su cui è inciso il dotto pancreatico di Virsum fino a giungere al cuore asportato al paziente affetto di cardiomiopatia dilatativa sottoposto al primo trapianto cardiaco in Italia di grande interesse è pure la sala delle immagini in ceroplastica che appartenevano a Luigi Calza che fu il primo ginecologo dell'Università di Padova Tracce dei vari medici che operarono in questo ospedale, che fu attivo fino al 1798, epoca in cui fu sostituito dall'attuale Neo, si trovano nelle numerose lastre tombali, ora conservate nelle pareti del chiostro del convento. La tradizione della medicina a Padova, il cui secolo d'oro è indubbiamente il Settecento, fonda le proprie radici nel Quattrocento, nei secoli successivi la scienza medica sarà portata avanti da illustri personaggi anche stranieri, come Andrea Vesalio, che troveranno nell'Università di Padova e nella libertà di pensiero offerta dalla città proseliti di successi per le generazioni future. La scuola medica padovana trova un illustre esponente in Giambattista Morgagni, sepolto nella chiesa di San Massimo con l'apide del 1770 che ricorda i grandi contributi apportati dallo scienziato nel campo dell'anatomia. Si tratta di una piccola chiesa, le cui caratteristiche esterne sono settecentesche ma con una struttura muraria che risale al XIII-XIV secolo. L'interno si presenta con una navata e tre altari, ciascuno con una pala di Giovan Battista Tiepolo. Riposo in Egitto, sull'altare di sinistra, San Giovanni Battista, su quello di destra, entrambe piuttosto in non buone condizioni e sull'altare maggiore i Santi Massimo e Osvaldo. Da alcuni decenni questa piccola chiesa è cappella universitaria. legata all'Università di Padova è la piccola chiesa di Santa Caterina, dove uno statuto del 1377 imponeva la processione degli studenti giuristi il giorno della santa. Qui vi è la tomba di Luigi Calza, di cui si è fatto cenno nella descrizione del Museo di Storia della Medicina. La chiesa è pure nota per un'altra sepoltura illustre, quella di Giuseppe Tartini, che fu insigne violinista e compositore settecentesco, autore fra l'altro del famosissimo Trillo del Diavolo. Come attestato dalla presenza di alcuni residui di affreschi, la chiesa ha origini molto antiche. La sua nascita si fa infatti risalire agli inizi del 200. L'architettura attuale è di fine Seicento, ma non presenta caratteristiche barocche o rococò. Solo tre chiese portano i caratteri dell'architettura tardo-barocca settecentesca, ma sono tutte di fondazione molto più antiche, rifatte nel Settecento per maggiore splendore o per le precarie condizioni di stabilità, tutte a navata unica, ciascuna con caratteri propri. Una di queste è la chiesa di Santa Croce. Questa chiesa è uno splendido esempio di architettura religiosa rococò, rara nella città di Padova, ma le sue origini sono molto più antiche. Un oratorio, annesso a un lebrosario, ha dato vita a partire dal 1100 al borgo di Santa Croce, che fu incluso come limite meridionale della città, nella cerchia delle mura carraresi del 300 e successivamente in quelle veneziane rinascimentali. La facciata della chiesa, messa in risalto da due campaniletti cilindrici, bianca in contrasto con il corpo esterno in mattoni, conclude la lunga fila di prospetti dei palazzi lungo il borgo Santa Croce, dal 1885, denominato Corso Vittorio Emanuele II. L'interno riprende alcuni elementi architettonici e ornamentali della facciata, cornicione sporgente a dentelli che regge la volta e i capitelli corinzi delle lesene che scandiscono le pareti. A navata unica, conclusa da ampio presbiterio e profonda abside semicircolare, è dominato dall'armonia e dalle misure originarie, conservatesi nei decenni nonostante le numerose modifiche che solo un occhio attento può notare. Inalterate sia la simmetria delle pareti regolarmente scandite dalle lesene che racchiudono altari, confessionali, porte e nicchie, sia la suddivisione verticale, segnata da una fascia di cerchi intrecciati a basso rilievo, su cui poggiano le finestre a balconcino. La pesantezza dello stile barocco è solo un ricordo nei decori in stucco simili a pizzi preziosi e trine leggere che si posano sulla superficie della volta e su elementi di altari e acquasantiere a parete, e nella ghirlanda floreale lavorata in rilievo sulla bussola dell'ingresso principale. Volgendo lo sguardo sull'intera volta che copre la navata, si rimane affascinati dagli stucchi dorati e dall'affresco di Nicolò Baldissini che campeggia al centro con il trionfo della croce. Le modifiche attuate nel corso del Novecento non hanno intaccato l'originaria armonia e la misurata simmetria che rendono questa chiesa un vero gioiello dell'architettura veneta del Settecento. Nel centro storico della città si erge un edificio settecentesco il quale, oltre che pregevole dal punto di vista artistico, riveste una notevole importanza religiosa poiché è sede liturgica dell'opera diocesana per l'adorazione perpetua. È la chiesa di Santa Lucia, che risale ad un antichissimo insediamento religioso del X secolo, completamente ricostruito nel Settecento su progetto di Girolamo Frigimelica, sulle tracce dell'originario edificio andato distrutto nel corso dei secoli precedenti. L'ampia ed unica navata è armoniosamente incorniciata dalle grandi colonne corinzie e da dodici porte che evocano la Gerusalemme celeste descritta nell'Apocalisse. Le pareti sono suddivise in settori alternativamente più o meno ampi e da semicolonne decorate in alto da dodici pannelli raffiguranti i quattro evangelisti in cui San Luca è opera di Giovan Battista Tiepolo. Sotto i pannelli entro piccole nicchie sono poste le statue dei dodici apostoli. Al di là dell'aspetto mistico e di grande spiritualità religiosa, in questa chiesa sono custodite pregevoli opere: La Presentazione al Tempio di Domenico Campagnola, Santa Lucia in preghiera e L'Incredulità di San Tommaso di Alessandro Varotari. «Sull'altare maggiore, ad esaltazione della misticità del luogo di adorazione perpetua, racchiusa in una cornice sagomata, è posta una pala marmorea, opera contemporanea dello scultore padovano Amleto Sartori, che raffigura la chiesa orante e la glorificazione dell'Eucarestia. Pur non rientrando nella particolare tematica del nostro documentario, riteniamo interessante inserire la descrizione di un luogo di culto antoniano riportato alla luce agli inizi dell'ottocento dalla nobile e antica famiglia padovana papa fava dei carraresi si tratta dell'oratorio dei colombini quasi nascosto tra gli edifici di via dei papa fava questo antico oratorio fu sede della confraternita dedicata a santa maria dei colombini Secondo un'antica tradizione, si vuole che sia stato proprio Sant'Antonio a fondare questa fraglia, vestendone i primi confratelli nel 1227, anno della sua prima venuta a Padova, confratelli che sarebbero stati detti colombini perché galeotti convertiti dalla predicazione del santo. Qui, in ogni caso, il santo ha sicuramente predicato, usando come pulpito una grossa pietra intrachite dei colli euganei. Oggi murata, preziosissima reliquia, posta nel vestibolo d'ingresso. Il cartiglio sovrastante, scritto in lingua latina, rivolge un invito devozionale ai fedeli. Imprimi i baci sul sasso su cui, stando Sant'Antonio un tempo, rammollì col suo parlare i cuori induriti dalla colpa. La configurazione odierna dell'oratorio è frutto degli interventi attuati nel 1817 dai conti Alessandro e Francesco dei Papa Fava dei Carraresi, che avevano rilevato dal demanio la proprietà dell'oratorio, degli edifici della confraternita e di tutto il cortile con il suo pozzo miracoloso. Qui si rimane colpiti dalla monumentalità del grande platano pluricentenario che domina l'antico pozzo del miracolo. La tradizione vuole che all'interno di questo pozzo, profondo circa 8-10 metri, sia caduto il breviario di Sant'Antonio, che gli sarebbe stato riportato in tonso dagli angeli. Dal pozzo oggi si può attingere ancora una bell'acqua limpida. Non è sicuramente un'acqua miracolosa, ma ci rimanda ad un grande momento nella storia padovana, quello della prima venuta del santo, quando, con la sua predicazione, riuscì a riportare in città una nuova cristianità, un nuovo modo di vivere insieme. Siamo finalmente giunti, attraversando le grate della chiudenda, al luogo più suggestivo ed intimo dell'oratorio, il Sacello Antoniano le cui forme architettoniche ed il cui arredo rigno vennero così definiti a cavallo tra 600 e 700. Al centro troviamo l'altare dominato da una statua-ligna del santo, qui raffigurato nell'atto di predicare, con una mano rivolta a Dio ed una mano rivolta a noi, umili peccatori. Rivolgendosi all'altare, lo sguardo viene catturato non solo dalla statua, ma anche dal meraviglioso paliotto scolpito in marmo, forse dalla battega dei Bonazza, che, al centro, ci mostra la visione di Sant'Antonio, un santo che vede il suo Signore, Gesù, come bambino, presentatogli dalla porta del Paradiso, ovvero dalla Madonna. La prima lunetta, al lato sinistro dell'altare, rappresenta il miracolo del marito geloso, ed è opera del pittore padovano Domenico Zanella. Come attesta la firma collocata sul collare del cane di Z. P. Dominicus Zanella Pixit. Suggestivo è notare che esattamente la stessa scena era stata dipinta proprio nella stessa posizione ovvero a fianco all'altare sulla sinistra, ma questa volta nel 1511 da Tiziano Vecellio della sala priorale dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. Lo Zanella aveva sicuramente ammirato l'opera del maestro Cadorino, tant'è che qui ripropone i corpi del marito e della moglie esattamente nella stessa posizione che hanno nell'affresco di Tiziano Vecellio. Ma mentre nell'affresco di Tiziano Veceglio il vero miracolo consistente nella conversione dell'animo del marito lo vediamo rappresentato in alto, a destra ed in piccolo, qui Lozanella ci fa vedere sulla sinistra della lunetta un doppio miracolo. Sant'Antonio che impone la sua mano sinistra sopra la testa della moglie e la guarisce, la riporta in vita, mentre con la destra benedice il marito che è in ginocchio. È l'atto della assoluzione sacramentale. Questo luogo, così suggestivo, divenuto forse misterioso perché poco conosciuto dagli stessi padovani, merita di essere visitato e restaurato al fine di tornare alla bellezza e soprattutto alla vita di un tempo. opera dello stesso Frigimelica che ha progettato la chiesa di Santa Lucia, quella del torresino situata nel cuore della città ha origini molto antiche. Come rivela il nome in una delle torri di vedetta delle mura medievali era inserita probabilmente fin dal XIV secolo un'immagine ad affresco di pietà. Quest'immagine miracolosa seppe attrarre nei secoli fedeli e pellegrini e spingere i devoti ad organizzarsi nella confraternita di santa maria della pietà affinché essa fosse custodita ed esposta in un edificio adatto l'attuale chiesa frutto di una ricostruzione settecentesca nasce dunque come santuario mariano e reca nella sua forma architettonica nella decorazione scultoria e in quella pittorica l'impronta di questa devozione secolare lo spazio architettonico e le immagini che lo abitano sono infatti frutto di un programma unitario volto a celebrare Maria, attraverso il compianto per le sue sofferenze innanzitutto, ma anche attraverso l'esaltazione delle sue virtù e del suo ruolo provvidenziale di madre del Salvatore. Il gusto scenografico è ricco di simbologia del torresino, appartiene al linguaggio architettonico dei primi decenni del Settecento a Padova in cui Frigimelica dimostra di voler mitigare l'esuberanza dell'architettura barocca recuperando la tradizione rinascimentale del palladio propone infatti una facciata a fronte di tempio con semicolonne corinzie intervallate da tre portali sormontati da finestroni Alcuni elementi dell'edificio richiamano esplicitamente l'idea della torre e costituiscono pertanto la memoria dell'originaria collocazione dell'immagine venerata. La devozione mariana, promossa e diffusa con particolare forza dalla controriforma, sancita dal concilio di Trento, è particolarmente presente anche nella chiesa di Santa Maria dei Carmini. L'affresco posto sopra l'altare maggiore, opera di Stefano dall'Arzere, che raffigura la Madonna dei Lumini, venerata perché ritenuta artefice della cessazione della peste del 1576, ne costituisce un valido esempio. A rimarcare la devozione mariana su entrambi i lati delle pareti del presbiterio sono raffigurati episodi dell'incoronazione di Maria, del pittore del Novecento Antonio Fasal. Grazie ai grandi archi dei muri laterali della navata, la chiesa assume una solenne grandiosità. Le sue pareti sono scandite ciascuna da sei cappelle con catino dotate di altare e adornate da tele e raffigurazioni sacre, al cui interno sono talora impressi stemmi di importanti famiglie. Di grande venerazione da parte dei padovani è la cappella dedicata alla Madonna della Fraglia dei Mugnai. Sul paliotto dell'altare del XVII secolo, Assieme all'iscrizione dedicatoria di questa confraternita risalta l'immagine della Madonna con bambino, con ai lati San Rocco e San Sebastiano, copatroni della fraglia. Agli estremi del pannello, quale testimonianza iconografica di antichi mestieri, sono raffigurati i mulini della città da un lato e quelli di campagna da un altro. Il termine fraglia indica nel Veneto e nei territori facenti parte della Serenissima le corporazioni di arti e mestieri sorte all'inizio del Trecento. In molte chiese, specialmente quelle situate nel centro della città, si conservano lapidi o, come abbiamo visto nella chiesa dei Carmini, altari dedicati alle varie attività e mestieri. È questo pure è il caso della piccola centralissima chiesa di San Clemente, di origini molto antiche in questo luogo a fianco ad opere di un certo pregio come la pala posta sopra l'altare maggiore di Luca Ferrari da Reggio che raffigura San Clemente e Papa Cinto dagli Angeli è dedicato a Sant'Antonio un piccolo altare eretto a spese della fratale a Casolinorum ossia i pizzicagnoli che sono tuttora molto attivi con le loro attività commerciali in questa zona della città Della chiesa di San Clemente si hanno notizie dal 1190, ma l'attuale architettura e decorazione esterna datano dal 500. Sul timpano si erge la statua di San Clemente, con ai lati due dei santi protettori della città, Santa Giustina e San Daniele. A quest'ultimo è dedicata una piccola chiesa nei pressi di Prato della Valle, la cui origine molto remota ha una storia piuttosto singolare. Secondo una leggenda, nel 1076 durante il trasporto delle reliquie di San Daniele dalla basilica di Santa Giustina alla cripta della cattedrale, il cielo divenne scuro e tempestoso e il sacro carico che passava per la via si fece improvvisamente pesante, tanto da costringere il vescovo Olderico a fare voto di costruire in quel luogo una cappella da dedicare al martire che era traslato. Dopo il voto, il carico si fece leggero e poté ripartire per la cattedrale. La facciata si apre sulla via, preceduta dal sagrato, un tempo aria cimiteriale che proseguiva sul retro, tra le absidi, verso il ponte della morte. Pur risalendo ai primi decenni del XII secolo, L'edificio attuale è il risultato di svariate modifiche architettoniche succedutesi nei secoli e si presenta ora con uno stile settecentesco. Varcata la soglia, le pareti appaiono assai vivaci, rivestite da marmettoni policromi, rosa-giallo-bianco e grigio-verde-bianco, in granaglia, posati in diagonale Recanti ora un motivo di sinuose stelle a quattro punte e croci trifogliate, ora con le stesse croci inserite in poligoni mistilinei. Un parato di gusto moresco, simile alla tappezzeria tessile, ma senz'altro più durevole. La zona presbiteriale appare come uno scrigno a custodia dell'area più sacra del Tempio la cui volta a superfici percorse da linee erette, tonde, concave o convesse, a formare una dorata trina che evidenzia gli affreschi e le parti architettoniche. Il patrimonio artistico della chiesa di San Daniele annovera inoltre il magnifico organo a canne di fine ottocento, situato in controfacciata entro una pregevole cassa con struttura serliana. L'intera superficie del soffitto è decorata da affreschi ottocenteschi che raffigurano la vita di San Daniele a cominciare dal miracolo che appare al cieco e la posa della prima pietra della cappella. Il martirio, cui fu sottoposto il santo, è seguito dalla sua ascesa in Paradiso. Questa inizia con un bouquet di sei angeli musicanti che spiccano sull'azzurro cielo per proseguire in una teoria variegata di santi da San Lorenzo a San Benedetto dal beato Luca Belludi a Sant'Antonio dai tre vescovi presenti all'esumazione delle spoglie a Santa Giustina e San Prosdocimo per concludersi con la sua apoteosi che lo vede salire in paradiso accompagnato dallo stuolo di santi disposti a serpentina ascendente su gradoni di nuvole fino all'abbagliante cospetto della Trinità circondata da Maria, il Battista e gli Apostoli. Tra i personaggi famosi qui sepolti risalta la figura di Angelo Beolco, detto il Ruzzante, che fu drammaturgo, scrittore e attore e che risiedeva proprio di fronte alla chiesa di San Daniele. opera cinquecentesca di vincenzo scamozzi la chiesa di san gaetano rappresenta il primo esempio in padova di chiesa a pianta centrale la facciata prelude all'articolazione interna delle pareti fasci di quattro paraste intervallati da grandi archi delimitano partizioni murarie scavate da aperture riquadri e nicchie ai lati dei due portali minori due alto raffigurano i santi simone e Giuda mentre sulle nicchie sovrapposte risaltano le statue di San Gaetano Tiene e Andrea Avellino. La storia inizia intorno al XII secolo, quando ehm, in questo sito, in questo luogo, si trovava la chiesa di San Simone e San Giuda, che apparteneva all'Ordine degli Umiliati. Intorno alla fine del, del 1500 viene soppresso quest'ordine e, con un passaggio di mano, ehm, viene ehm, consegnata la chiesa, la zona, il sito, all'Ordine eh, dei Chierici Regolari dei Teatini, che, mettono mano alla zona, avevano già dei, dei possedimenti verso San Massimo, acquistano il terreno circostante e danno avvio alla chiesa. Grazie al vescovo Federico Corner viene interpellato proprio questo grande architetto Vincenzo Scamozzi di formazione palladiana per realizzare questo, questa chiesa. Un grande contributo economico viene dato da un altro Corner, Alvise Cornaro, e, e da lì poi la chiesa avrà avvio, tanto che poi, qui dentro, sopra al, ehm, all'altare maggiore, troviamo proprio lo stemma della famiglia dei Cornaro sovrastato da una mitria papale, per ricordare proprio questo collegamento. Vincenzo Scamozzi comincia, inizia il suo lavoro cercando di fondere, le sue regole, le sue idee, la sua visione architettonica con i dettami che comunque erano stati proclamati dalla chiesa della Controriforma che voleva in un certo senso dare importanza alla visione dell'altare perché da ogni parte della chiesa bisognava avere una visione molto limpida, pulita, senza ostacoli a quello che accadeva sull'altare dove il più delle volte, quasi sempre, c'era un ostensorio. E questo doveva essere esaltato. Vincenzo Scamozzi però aveva un'altra idea: aveva un'idea che uno spazio così, quadrato, rettangolare, molto squadrato, fosse l'ideale perché dava la massima realizzazione con lo sfruttamento massimo dello spazio. Come coniuga allora questa idea di eh, pianta quadrata con eh, la, la richiesta della controriforma di ritornare ad una croce latina? Semplicemente inserisce ai lati le due cappelle e con il presbiterio e l'altare ritorna alla forma latina. In realtà gli angoli sono smussati tanto che la pianta in definitiva diventa ottagonale. Ed ecco che col capolavoro di Vernassal che è la cupola realizzata nel 1729 la chiesa di San Gaetano iniziata nel 1586 grazie appunto a Vincenzo Scamozzi arriverà a completarsi e a colorarsi in questa apoteosi che è la salita verso il paradiso. E come conclusione ideale di questa asse che parte dall'ingresso, passa attraverso il presbiterio e l'altare, si giunge al coro con questi stalli lignei di pregiata finitura sovrastati da opere d'arte e ancora una volta delle nicchie con i santi Giuda e Simone, dedicatari della chiesa. preziosa eredità della chiesa degli umiliati è la statua della madonna con bambino dai più recenti studi attribuita ad ambito donatelliano la cappella del santo sepolcro è contemporanea alla costruzione cinquecentesca della chiesa e solo più tardi verrà ornata da pitture che richiamano al mistero della passione morte e risurrezione del Signore. Il crocefisso ligneo dello scultore Agostino Vannini rappresenta un Cristo morente di alta drammaticità e insieme di grande spiritualità. Completa la mistica drammaticità di questa cappella l'altare con il Cristo morto attribuito a Bartolomeo Bellano. Ambiente vasto e solenne, la sagrestia si presenta con monumentali pezzi d'arredo e numerose opere che spiccano sul bianco delle pareti. Per lo più, opera di Pietro D'Amini. Il piccolo e prezioso capolavoro rappresentato dal rilievo marmorio raffigurante la pietà di Bartolomeo Bellano, assieme alla grande pala linea d'altare che raffigura l'orazione nell'orto di Michele Fabris, detto Ongaro, completano il ricco patrimonio artistico contenuto nella chiesa di San Gaetano. Un gioiello nascosto dentro le mura di Padova è la chiesa di San Tommaso Becket, la cui configurazione attuale risale al 1636 per opera dei padri filippini, una preesistente chiesa di San Tommaso si trovava nell'area dove ora sorge il castello di Padova in epoca ezzeliniana per consentire la costruzione del castello questa chiesa fu demolita e ricostruita più a nord posta in una zona poco frequentata la chiesa appare ora con un'alta facciata dall'apparenza romanica che si staglia dal lato dei passanti silenziosa, per nulla appariscente, quasi anonima la sua bellezza è però racchiusa tutto all'interno dove, fra le numerose tele che riproducono episodi della vita di San Filippo Neri fondatore della Congregazione dei Filippini che ha custodito e arricchito di tesori questa chiesa scopriamo una sontuosa pinacoteca arricchita da preziose collezioni di oggetti sacri qui si trova di tutto da una raccolta di paramenti sacri con preziose pianete e stole alcune delle quali di notevole valore storico-artistico, fino a oltre 2.500 pezzi, tra reliquiari ed ex voto. Frateche, vasetti, ostensori, ampolline e altro, viva emozione suscita il Cristo deposto, opera in legno a grandezza naturale e un'icona Madonna col bambino, tempera su tavola, del 1640, di Emanuele Lampardo. Ave, ave. Anche in questa chiesa spicca l'opera di Antonio Bonazza, con il monumentale altare marmorio il cui tabernacolo, in forma di tempio a pianta centrale sovrastato da angeli in preghiera, testimonia la maturità poetica e artistica del grande scultore. Dal 1640, 24 artisti hanno adornato gli interni della chiesa di San Tommaso, trasformandola in uno scrigno cittadino con una quadreria che purtroppo è stata sottratta di 112 quadri dal decreto napoleonico di soppressione delle congregazioni religiose, assieme ad arredi, mobili e svariati beni. La carrellata delle opere rimaste prosegue con l'Adorazione dei Magi di Francesco Maffei, la cui composizione scorre con un ritmo naturale, dall'umile stalla con il bue che occhieggia alle spalle di Maria al biblico evento, fino al corteo affollato di cavalli e stendardi. Le tele del soffitto, affidate all'opera di quattro artisti del XVII secolo, propongono ai fedeli i misteri del Rosario, dove, particolarmente rilevanti, appaiono la presentazione di Gesù al Tempio, l'incoronazione di spine e la salita al Calvario. È nella Sagrestia che lo spettacolo continua, e si arricchisce di opere ancora più sorprendenti. Fra i numerosi dipinti che ornano le pareti risaltano arredi d'epoca in noce massiccio: armadi, cassettiere, stipi, inginocchiatoi, perfino una serratura d'armadio originale orgogliosamente mostrata dal parroco della chiesa di San Tommaso. di grande suggestione è un sontuoso stensorio a soli in argento del diciottesimo secolo e un crocefisso ligneo quattrocentesco di autore ignoto in cui il ricorso al linguaggio stilizzato è temperato dal realismo del volto tumefatto. La chiesa di San Tommaso Becket, rilevante messaggera del ricco patrimonio d'arte custodito in molte altre chiese di Padova, chiude la nostra rassegna nella speranza di aver contribuito ad offrire spunti di approfondimento nella conoscenza di questa città che è davvero un'inesauribile miniera di bellezze, talora purtroppo sconosciute persino a molti padovani.